Ma quando un visto rio non t'as questo mondo, i sempre vanno pensando, e vanno un danno pianeta tondo dondo. Semana, e chiro la sua vita con la fortuna italiani oh mujeretta mia depronto tamo na puti este minuno y abrimo e già, chano, chano po' indesiste mamo. la tutta è che c'è più di ora per la giuntura ma parla una figlioletta per Bruna Allora i monindi di sta terra, che piena di giustizia e di l'una con l'altra sempre su in guerra. E non ci vuole niente, pure un um traso, mi dirà lo signore, cupi l'ampiso. Da luna vima gli esseri, tutti buoni, mi siamo Beni. Se no tornamo a terra a rozzoloni.